Questo nuovo video questo è un video un po' particolare perché um, ieri mi hanno hackerato l'account Google e quindi il mio account YouTube. Ieri abbiamo sbattuto la testa contro il muro tutto il giorno, contro il PC, e um, finché poi ieri sera non è stato proprio cancellato il mio canale YouTube, e lì dalla uh, fase di Uh, non accettazione e um, un po' la prendevamo anche quasi sul ridere perché non capivamo la portata uh, nel momento in cui um, mi è stato proprio cancellato e chiuso il canale youtube sono passata nella fase della disperazione quindi mi sono semplicemente buttata a letto e eh, volevo e ho solo piatto cioè, essenzialmente mi, mi chiama e mi fa, Silvia, mi fa no, io ora vado a letto e voglio solo piangere e non voglio che nessuno provi a sollevarmi il morale, io ora voglio solo piangere. E' è stato molto liberatorio, devo dire, e necessario. Eh, questa mattina mi sono svegliata con un nuovo spirito, che è un po' lo spirito dell'essere arresa alla situazione, e ehm, accettare che devo aspettare che tutti gli ami e le esche che io, Jimmy e tutti i miei amici hanno lanciato, perché sento veramente che si è aperta una sorta di uh, mega abbraccio da parte di tutti i miei conoscenti che hanno scatenato le loro conoscenze e spero davvero che ora qualcuno ci risponda e ci aiuti. Vuoi dire di avere il tuo piccolo grande battaglione? È il mio piccolo grande battaglione in questo momento. YouTube è sotto attacco dalla, dal battaglione pro fashions, ridatele l'account può sembrare una cavolata però per me YouTube è veramente importante come in realtà anche il mio Instagram e tutti i miei social perché sono tanti anni tanti anni di video contenuti, sono otto anni quasi su YouTube e su Instagram e ci sono cioè, la mia storia di vita ma poi c'è anche tutto quello che tutti i miei video hanno dato alle persone e sì, io potrei anche ricaricarli, però non, non è la stessa cosa. E quindi ehm, vlogghiamo. Vlogghiamo tutto questo giorno, tutto quello che andremo a fare. Abbiamo un sacco di cose da... Ancora, sei lì. Se lei non mi dà il riposo, io non mi dai posso. Riposo. Non mi dai, mi dai il riposo. Riposo. Signor, sì, signori. Io Io posso. Quindi iniziamo questo vlog della facciamo cose per non pensare a altre e portiamoci un po' di buon umore. Look of the day, super fashion, leggings top perché non si sa mai che sia un buon momento per iniziare ad allenarsi, canottiera, sopra ho tirato fuori questo poncio di lana. Che mi dà delle super homey vibes Adoro La novità di oggi Del loft è che È in arrivo Dalla vale Quindi un tavolo che aveva lei Appunto un tavolo lo spoilerato Quando alzate trovo sotto la base Ok Raga è arrivato il tavolo Ovviamente questo è comunque un tavolo provvisorio, ma decisamente meglio di quello. Meraviglia, eh, Barbara! Grazie mille! E bottino ricchissimo oggi! Ci siamo, ragazzi, sta arrivando la primavera all'estate, oh yes! dovete sapere che il mio compito quando abbiamo finito è quello di mettermi dietro Jimmy e controllare che non cada nulla, quindi noi andiamo via così, in, co in fila e in con indiana, io lo seguo, tutto bene capitano? Evitiamo di fare pollicino <ride> Esatto, evitiamo di fare pollicino Giornatona proficua, anzi eh, tavolino per mettersi fuori e abbiamo preso anche degli specchi da mettere in bagno che ovviamente non ce li abbiamo. Nel mentre che l'arredo del loft prosegue, i bagni stanno rimanendo un pochino indietro, infatti non abbiamo nemmeno gli specchi. Oggi passando lì all'IKEA ho visto queste attaccate al muro ho detto ma senti. Almeno uno specchio. Riusciamo ad attaccarlo e io eh, sono abituata al Patafix. Questo è Patex, quindi tipo mille chiodi, no? Extra forte. Metti la roba dietro, la attacchi al muro. E effettivamente questo è proprio studiato apposta e in realtà è anche eh, già dentro da qualche parte, ora l'ho coperto. Quindi finalmente ne abbiamo presi due. Nei nostri bagni avremo almeno uno specchio. No, bella trovata. 7 euro raga, allora. ma anche bellino. E super sottile, pratico. È già pieno di dita ecco. yes. Dai, ci sta. Sì, indicativamente, sì. Vai, sdita tutto. E! Però come? mi si rompe in mano, eh. Perché? E con la force come sono questi giorni. <ride> ci ok. Ci Let's go Fammi vedere questa roba? Ma sconda ah, bene. Dai, dai, neanche si beve. È sì. talmente... Oh, che impagno! io faccio... Finalmente abbiamo uno specchio in bagno! Yes! <ride> ah. Allora, appunto, abbiamo queste piante che sono appoggiate qua. Questi sono praticamente tutti i potos. Questa è una Danzoni, il resto sono potos, questi li abbiamo già visti nel vecchio vlog, quelle nuove e quella storica. La mia idea è quella di sfruttare la balaustra e abbiamo trovato questa, no, no, non la chiamerai per ora soluzione finché non abbiamo tutto sistemato, quindi questa possibilità che è quella di appendere questi eh, vasi, portavasi e metterci dentro le piantine. Come appenderli ora cerchiamo di capire se con un gancio o un nastrino, però l'idea è quella di avere a diverse altezze e diverse misure di piante. Questa più ora questa mi sa che andrà giù, oppure Beh, quelle che stanno in alto è il contrario, magari. Il cesto nero so. va giù. Insomma, ora una su, una giù, Comunque. una grande, una piccola. Comunque la mia preoccupazione sì, perché se si stacca un cavo viene giù tutto. Viene tutta appena. giù la pianta. Eh, e sì. eh, ora allora cerchiamo di capire come, affinché no, noi lo si non Ma si se si snoda. E eh, allora Jimmy, se si rompe la balaustra cade la casa. La Madonna. E eh, che ne so, cioè, cioè! se devi essere così. In qualche modo ora prendiamo un gancetto, lo attacchiamo. Ci sono i gancetti che, con cui attaccavamo i pensi lì in cucina nel vecchio vedi, Ti vedo già più possibilità, Jenny. No, ma dicevo... Sì, se si staccano Questi, cioè, non so se hai capito. Eh, vabbè. nodini. Se si staccano, si giaintesta. Eh, sì, esatto. Poi, o oh, che se ne stacchino tutte e tre, si staccheranno due, lo vedremo nonzoloni e lo staccheremo così da toglierli da qua e creare più un effetto minimal e effetto, no, più avere un ambito minimal. Ci per... Sì, perché eh, qui si accumula tantissima polvere e eh, sporcizia. Quindi ora dobbiamo andare dal nostro carissimo vivaio, <ride> appuntamento di ogni weekend, per trovare dei vasi che stanno perfettamente qua dentro e svasare, e invasare tutto. <ride> yes ti divertirai anche perché io devo montare il tavolino Sì, pomeriggio nella natura mi serve che posto meraviglioso che Guarda. posto bellissimo e aspetta eh. ma questo dice per le api per le api oh, può essere wow oh un déjà vu <ride> Mi ricorda qualcosa. No, iniziamo <ride> a fare le formule di Madonna perché... Ma io posso avere lui che cammina in giro così. Cosa stai facendo? Ma che fai? No, ti volevo far vedere una roba. Ah. Guarda. Questo. E dai, è altro bottino ricco. E ancora non abbiamo testato la fattibilità del nostro progetto. Ma <ride> va bene. Noi confidiamo e ci crediamo. Dimmi. Abbiamo preso il ceramica, il sì? tappino. Il sottovaluto. Che si compra che si la compra una piantina, abbiamo già che prese stata, due stamattina. Oggi. Dobbiamo prima prenderci cura di quelle che abbiamo già. Luna, la, la capretta. Ah, che bella. Guarda, brava, mi che manca che tra l'erba del Babbo, Babbo, vuoi... io te la taglio io, sta brava, tranquillo. Bravo, so come Taglio Taglia tutto io. Che ha fatto, brava, si, sì, E questo è il risultato finale. Sono super super soddisfatta. Ora le piante sono un pochino scariche ma piano piano l'intenzione è che tutte le fronde poi tra e vadano a riempire la balaustra. Abbiamo trovato i ganci su Amazon, speriamo becca, no? <ride> E che la profezia di Jimmy non si avveri ma... Eh, sono super soddisfatta la mia idea ha trovato realizzazione e la soddisfazione che ne ho tratto è stata veramente altissima yes. volevo chiedervi ma per caso anche il vostro gatto o non so forse anche il cane quando piangete disperate che è questa la, la, la cosa cioè quando piangete disperate viene lì e vi morde perché Luna non si tiene, cioè io mi devo nascondere faccia, braccia, tutto Perché lei quando piango è disperata viene lì e mi vuol mordere la testa, mi mordi i capelli e, cioè Secondo me lo fa per... Um, penso lo faccia per dimostrare la sua vicinanza e il suo affetto Ma è una cosa particolarissima perché appena sento che sto piangendo disperata Lei corre, arriva e comincia a mordermi Oh no, questa è dimostrazione di affetto un po' particolari, quindi fatemi sapere se anche il vostro animale domestico lo fa o se è veramente solo luna. <ride> Come si dice? Miau! Ah! E eh, vedi che noi ci sappiamo parlare, chi capiamo! Vai! E dammelo tu, e lei non me lo dà! Sal bonus! Sal eh, bonus! Abbiamo cioè? dirò le cascamme! Tre pizze. e eh, però guarda, ehi, va, gu guarda. Vai, vai. Eh. Dai. Vai. Io... ma no, ah, perché quella sta registrando, ma noi facciamo qua. Wow. Amore, certo. Ah, e perché registra per bloggare? Sì. Sì, ok, va bene del mestiere, no ho capito Il che tu vuoi vloggare una cosa simile va. io farei due ma vite. no non c'entra nulla, questo è il backstage quando tu vai con quello eh, può, può. no, oh, ascolta, senti <ride> allora, no, se lo metto qui un motivo, certo, ti sposti con la sedia, ah, se allora. si debba fare un discorso <ride> politico ci si mandi dalle prossime tu non riesci a fare le cose serie però Ora si riparta. Vediamo che si riparta. Tanto si riparta. Bellini, guarda come lo Vai. Inizia te. Vai. Quindi, durante il nostro viaggio in Thailand. No, domanda... ferma, hai detto che entravo io nel video. Sì, si, sei arrivato. Allora, sono il primo a parlare. Don't... Eccoci, ragazzi, <ride> sono arrivato pure io. Non ti si era. Non mi si vedrà, sì, cioè, vabbè, dai, sei quanta, arrivato ma, Quanta hai? 14 minuti Ti prego, non utilizzare? Allora, non ridere, cioè, non, non che ridere dici che sei arrivato, sei arrivato, ti si vede. Cioè, non c'ho le sopracciglia Vai <ride> sì, come Quindi, durante il nostro viaggio in Thailandia vi... Quindi, durante il nostro viaggio in Thailandia Vi avevamo fatto questa domanda un perché ci doveva essere Oh. Senti, allora, se ho sì, è... Il sondaggio! Un uh -huh. motivo ci doveva essere! Ma te l'ho pure detto prima in backstage, madre. <ride> in backstage! Madonna. Dai. Okay. Vai. Quindi, quella cosa è finita che un po' questa, no? Un po' ci va a essere poi. Ma si, to, che fanno sta un po' sta un po'. Quindi. quindi... Parte i nostri viaggi di gruppo. Ve l'abbiamo chiesto perché volevamo fare questi viaggi di gruppo. Il primo viaggio sarà nelle Marche, un viaggio all'insegna dello sport, dell'avventura. Ma ci sarà qualcosa di molto particolare. Perché andremo una notte a costruire delle tende sospese fra gli alberi, dormiremo lì. Ci sarà tanto i bike, scoperta, avventura del luogo, un viaggio sostenibile, una figata pazzesca. C'è del buon potenziale per grosse risate, divertimento, Ehi. natura, sport, e chi più ne ha più ne mente. Eh? Io vi no. ho detto tutto. Ma ci sarà qualcosa di molto. <ride> tagliala, tagliala. C'è un po' di Domenica mattina che inizia lenta, finalmente abbiamo il tavolino fuori, tavolini fuori, alla fine ne abbiamo presi due, perché due sono più lunghi e costano meno che uno, in più hai più spazi per i piedi, quindi consiglio nel caso di prenderne due, queste sedie ce le avevamo già, sorseggio il mio amatissimo caffè americano, che io faccio caffè in mocha e aggiungo acqua bollente e inizio questo nuovo libro di Taylor Jenkins Reid che è una delle mie scrittrici preferite, ho scoperto essere ho iniziato leggendo i sette mariti di Avernie Hugo, Seven Husbands and Avernie Hugo e li leggo in inglese, sono stupendi, io adoro tenermi allenata e mantenerlo vivo leggendo e ho letto anche Malibu Rising mentre ero al mare sono letture abbastanza leggere eh, da, da spiaggia diciamo però ora, ora mi va ora ho bisogno un po' di questo domenica sera modalità meal prep incomincio a cuocere al forno questi broccoletti che ho tutti spezzettati. Adesso aggiungo un filo d'olio un po' di spezie e vanno in forno. Olé. Tu? Che vuoi? E quando lo vuoi? Ora. Dai, su, è lì, è lì. Muoviti, umana, guarda. Le mie ciotole, su via. Buate riempire o adesso te zampette dove vai ieri domenica ci eravamo presi un'altra giornata per le carci le ferite e stavo andando bene finché nel pomeriggio hanno incominciato a creare la barzelletta ormai l'account amazon di Jimmy e allora lì abbiamo capito che in realtà il problema non era non ero stata io che non avevo protetto abbastanza bene il mio canale YouTube e Gmail, ma erano proprio entrati eh, da, da un computer. E secondo me l'unica cosa che mi riesce a man far mantenere la calma è il fatto che dentro di me credo fermamente che riuscirò a riaverlo e quindi voglio pensare positivo. Sono molto felice e fiera di come abbiamo reagito e è una cosa molto bella perché... Io non sono così, io sono una molto impulsiva, una che si arrabbia, non esterno troppo le mie emozioni, però le butto contro di me e quindi se io eh, sono arrabbiata poi rimango arrabbiata finché non ho la soluzione, invece qua no, non è che mi sono arresa ma ho detto ok, io ho fatto il massimo che potevo fare, ora devo solo attendere e posso decidere se attendere piangendomi addosso per tre giorni, quattro, cinque, quelli che saranno, oppure fare andare avanti con la mia vita e eh, è così che ho reagito. E questa è una cosa che avevo letto nel libro di Borzacchiello, è come se quelle parole mi siano entrate in testa e hanno poi fatto click nel momento giusto, nel momento in cui dovevano. E questa cosa, non so, mi, cioè, mi rende Troppo felice da una parte perché dico Blumwell funziona e dall'altra mi lascia veramente sterrefatta perché dico cavolo come funziona la, la mente umana. E basta, io concluderai qui questo video, dove lo vedrete non lo so ma sono sicura che lo vedrete perché lo state guardando. Quindi ehm, grazie per avermi accompagnato in questi tre giorni molto molto difficili per me. Mi, avete, mi siete stati vicinissimo Vicinissimo in questi giorni tramite Instagram Io vi ringrazio Questo canale nasce per voi Ed è una delle cose più belle che io abbia mai fatto Dove ho veramente messo l'anima, il corpo, la testa, tutto, tutto Per me è tutto qua Quindi speriamo bene E se no nuovo capitolo insieme ragazze e ragazzi perché so che ci siete anche voi quindi grazie mille io vi mando un grande abbraccio un bacio ci vediamo nel prossimo video se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale lasciate un commento grazie mille ciao ciao